Che emozione si prova a salire su uno dei palchi più grandi d'Italia? Beh, è sempre un piacere, per me è la seconda volta, l'emozione è gigante perché hai davanti a un pubblico eterogeneo che comunque ascolta anche cose diverse, però è qui con, di, di, di, di, con un'unica idea che è l'amore per la musica in generale, quindi molto importante, poi oggi è un giorno pure speciale. Eh, no, salire su un palco così da subito ci si sente anche un po' piccoli, vero? Cioè poi tu Io? <ride> no, no, però sì, grande emozione e il fatto di, di condividere questa, questa esperienza, questa emozione Questa anche un po' piccola paura iniziale insieme eh, mi ha fatto molto piacere Eh, beh è più alto, c'è vertigine C'è vertigine, vertigine, vertigine, paura di cadere no. ma voglia di volare Ma voglia di, di volare, volare, certo Mi fido di te indescrivibile. Allora, chi vuole fare questo mestiere si trova di, fr di fronte di solito a un pubblico vario, che può essere quello di una festa di piazza piuttosto degli inizi, magari parlando degli inizi, di un pub. Il pubblico diventa sempre una persona sola e quindi bisogna in un certo senso cominciare, di solito l'emozione che si prova è quella di avere un grande potenziale di energia, noi cerchiamo sempre di ributtarlo addosso al pubblico per farli divertire, perché ce ne arriva tanto sul pub ci crediamo. Qualcosa ancora. di indescrivibile, difficile tirare fuori con le parole la botta emotiva che ci è arrivato nel cuore. Più che altro vedere un mare di gente lì davanti è veramente bello. Beh è un'emozione molto grande, del resto in questo momento siamo molto fortunati e stiamo salendo su tanti grandi palchi per cui un po' siamo abituati però è sempre un'emozione gigante, vedere tutta la gente che ti aspetta, che vuole, vuole muoversi con, con, quello che, con le tue parole, con la tua musica, è sempre bello, lo consigliamo ecco. L'immagine della, della piazza, del, del, del, del concerto del primo maggio che con tutta la pioggia vedere tutti questi ombrelli, la gente che rimane unita a vedere il concerto è un'immagine emblematica secondo me. Il palco del primo maggio è anche un palco rappresentativo, si parla di cose fondamentali come i diritti il diritto al lavoro, e che situazione vive l'Italia sotto il profilo lavorativo? Abbiamo ancora tanto da fare? E come ci collochiamo poi in Europa? Per la musica sicuramente è un momento delicato perché ancora in Italia la musica non è vista esattamente come un lavoro, quindi parlo per la, mia, per, per la nostra eh, bandiera. C'è ancora tantissimo da fare su, e quest'anno tra l'altro ci sono state pure delle tragedie che non devo stare qui ora a ricordare eh, sulla sicurezza sulla, eh, su, su mille, mille sfaccettature. Eh, eh, mi pare che il governo è abbastanza assente da questo punto di vista sulla parte artistica eh, il lavoro dovrebbe essere un diritto oggi non è così infatti ho posto l'accento oggi eh, ho fatto un bocca al lupo a chi lavora per trovare il lavoro è un lavoro anche quello no? sembra un gioco di parole credo che oggi dovremmo considerare la distribuzione della ricchezza nel mondo è troppo per pochi e troppo poco per tanti quindi questo è un concetto basilare, umano non è partitico però ecco la politica dovrebbe ripartire da quello per, per dare lavoro per dare lavoro a chi non ce l'ha la nostra Europa che diventi mondo bella, bella. bella. questa me la segno ah, bravo. e qui chiudiamo, grazie non, si, non, lasci, non rilasceremo altri interesse il è un lavoro diciamolo, diciamo. cioè, diciamolo in Italia questa, questa categoria figura non è vista come un lavoro, invece noi siamo lavoratori, come tanti altri, come tante figure artistiche, devono essere valorizzate. Ma non lo so, è difficile dare una, una risposta esaustiva, del resto noi cantiamo e non, non facciamo politica o non ci occupiamo molto di questi temi, ma li viviamo in qualche modo, quindi sai per noi è un'otagata fare festa a proposito di un argomento che in questo momento storico forse forse più di prima, non si sa, lascia pochissime certezze, eh, lascia tanti punti di domanda su soprattutto quello che accadrà domani, dopodomani, tra qualche giorno per chi ha la nostra età e, e magari non sa se avrà neanche mai una pensione, però detto ciò noi diciamo ci otaghiamo sopra, ci cantiamo sopra e quindi vuol dire portare l'attenzione su un tema importante, senza pretendere di risolverlo, però se non altro guardarlo un po'. La musica attuale come può aiutare in questo percorso? La musica attuale, a differenza diciamo, delle generazioni precedenti, compresa la mia, quella de degli anni 90 in cui vengo identificato in qualche modo, oggi cerca forse un po' di disimpegno. Sono bellissime musiche, testi, testi scacciapensieri, testi, ma perché i ragazzi di oggi, le nuove generazioni, vivono presente che è privo di futuro, è privo di lavoro, quindi credo che nella musica cerchino un po' di evasione e come non capisco. Ma Noi siamo molto impegnati, abbiamo una vita molto impegnata, quindi in un certo senso è così. Devo dire che molte volte c'è stata questa unione tra politica e musica, eh, che comunque c'è lo stesso, perché... Noi siamo qua oggi non a caso, visto che c'è molta libertà di scrittura evidentemente è natu viene naturale scrivere di altre cose eh, Noi però ti dico che prima di, di fare i musicisti diciamo, abbiamo, siamo stati precari per tanti anni, abbiamo visto il mondo del lavoro da vicino, anzi il non mondo del lavoro da vicino Quindi sappiamo bene quali sono i problemi, magari nel nostro futuro ci sarà anche quel tipo di argomento. Non bisognerebbe, cambiare, non bisognerebbe confondere un cambio di linguaggio rispetto ad altri artisti con un non impegno nel testo delle canzoni. Questo secondo me è da.. Ecco, infatti diciamo cambiano le generazioni, cambia anche il modo di raccontare, no? Una realtà. Certo, ma infatti sì, eh, guarda, eh, da poco è uscita questa compilation in cui siamo entrati a far parte con un brano, una compilation dedicata a Fabrizio De Andrè. E quello che è uscito da questo, da questo percorso, da questo progetto è che non è cambiato il modo che, le, che i musicisti hanno nell'impegnarsi, nell'impegno anche sociale, ma è cambiato il linguaggio e quindi è giusto che anche temi come quelli che trattava Faber vengano reinterpretati dalle nuove generazioni che hanno appunto cambiato questo, questo tipo di linguaggio. Sì, fai conto anche oggi che il mondo del linguaggio di un musicista non è solo ormai la canzone, ma è una cosa un po' più larga, quindi si può fare tranquillamente dell'impegno anche al di fuori dalla parte artistica. Noi siamo direi rappresentativi di una certa parte della popolazione perché abbiamo tutti 24-25 anni. Una fascia giovane, questo sicuramente sì. Esatto. E Però tra i giovani vogliamo essere anche abbastanza ecumenici, ci piace parlare a tutti. Non è che non mettiamo le linee tra chi ci deve ascoltare e chi no. Noi ci proponiamo e tanti ci stanno ascoltando. Siamo perché... estremamente democratici. Fa musica in un certo senso se lo sta inventando un lavoro, soprattutto in Italia in questo periodo storico. Quindi già fare musica è un, un gesto di coraggio, di estremo coraggio. Noi portiamo i nostri messaggi, portiamo la nostra collettività e diciamo che abbiamo conosciuto bene il lavoro perché siamo stati tutti operai prima di fare questo e... La musica è un, grande, è un grande lavoro, un immenso lavoro e già solo facendolo si dimostra lo spirito d'appartenenza al coraggio. L'arte e la cultura come possono aiutare? L'arte e la cultura hanno sempre aiutato lì dove sono state ascoltate, cioè l'arte e la cultura vanno ascoltate e quindi per essere ascoltate vanno divulgate. Se vengono divulgate e vengono ascoltate l'arte e la cultura hanno sempre aiutato il mondo, da sempre. Grazie, mille. Grazie a te.